Passando all'analisi per prodotto catena possiamo visualizzare le performance del singolo prodotto, capire quanto è lo stock serato e selin per singola catena, su quale punto vendita e così via. Se facciamo un esempio prendiamo il prodotto 84, con descrizione 84, possiamo visualizzare in quante catene è ma soprattutto in quanti punti vendita ok e con quanti pezzi per dire in questo punto addirittura abbiamo 454 pezzi inoltre possiamo andare a vedere i totali 120 pezzi venduti nella week 52 e a stock mille, più di 1700 la settimana prima 177 e così via e le performance del mese del singolo prodotto.